Qual è il reale guadagno che si può ottenere nell'investire negli Stati Uniti d'America nel settore immobiliare? Quest'oggi vi spiego nei dettagli un punto molto importante. Perché sorrido? Perché seguite bene questo video e alla fine vi farò sorridere anche a voi. Tante volte le persone mi chiedono, ok, quant'è il return of investment, il cap rate? Io ho investito 100.000 dollari. Di 100.000 dollari guadagno 17.000 dollari all'anno. Gross, gross eh, vuol dire lordo in italiano, netto è eh, quando hai praticamente eh, tolto le spese, pagato la property tax, pagato le tasse, cioè quello che praticamente ti metti in tasca. 9 persone su 10 quando facciamo la Skype call dimenticano un piccolo particolare che è un ulteriore guadagno. Vorrei fare una netta differenzazione se si vogliono fare realmente dei grossi guadagni tra un guadagno come io chiamo con i miei eh, clienti customer un guadagno reale è un guadagno percepito c'è una bella differenza perché quello reale è quello che noi mettiamo in tascoccia quello percepito è quello che magari non mettiamo in tasca ma che mese dopo mese anno dopo, dopo anno abbiamo con l'aumento del valore dell'immobile sul quale abbiamo fatto l'investimento il così tanto amato capital gain abbiamo comprato un immobile l'immobile è stato pagato 200.000 dollari, ok? Quest'immobile, faccio dei calcoli molto semplici proprio per cercare di eh, semplificare la spiegazione, quest'immobile rende 2.000 dollari al mese, ok? 2.000 dollari al mese, semplicissimo, moltiplicandolo 12 mesi sono 24.000 dollari. 24.000 dollari, se lo si suddivide, diviso i 200.000 dollari, all'incirca verrà fuori un cap rate intorno all'11-12%. 13%, adesso non ricordo bene i numeri, però il concetto qual è? Che quando io ho questi soldi ogni mese, ok, è gross, è lordo questi, questi soldi, alla fine dell'anno ho guadagnato 24.000 dollari. Dividendo i 24.000 dollari per i 200.000 dollari investiti, viene fuori quello che è il return of investment, il cosiddetto cap rate. E fin qui ci siamo. Però tenete presente una cosa, in America come in Italia, molto importante è chi acquista un immobile lo tiene in pancia, lo tiene in asset percependo l'affitto e lo tiene almeno 5 anni Questo è, è fenomenale perché se io questo immobile lo, lo tengo almeno per 5 anni Non vado a pagare nemmeno un dollaro nel momento in cui lo andrò a vendere dopo i 5 anni sul capital gain E perché mi viene da sorridere? Perché, seguitemi, ipotizziamo, per assurdo, che non sia mai più aumentato l'affitto, quindi sono sempre 24.000 dollari. Perdonatemi perché non era preparato, ma voglio, utilizzando la calcolatrice, fare un calcolo. Quindi 24.000 dollari per 5 sono 120.000 dollari di affitti annuali. Voi non avete la più, la più pari idea di che cosa si ottiene quando c'è un interesse composto. Quando alle volte qualcuno mi dice quanto aumenta di solito un immobile è molto variabile. Ma guardate semplicemente se faccio il calcolo, la calcolatrice qui, quindi 200.000 dollari di immobile e dobbiamo aumentare soltanto il 5%, perché ricordate che se in quell'area Fanno una costruiscono una nuova scuola aprono dei nuovi shop noi abbiamo avuto dei casi dove in un anno sono aumentati del 20% gli immobili 20, non 5 facciamo solo col 5% 200.000 dollari più 5% uguale 210.000 dollari E' qui che io vado ad aggiungere un altro 5% ecco quello che dicevo prima interesse composto più un altro 5% 220.000 dollari e 500 Abbiamo fatto due volte, più altro 5%, 231.000 dollari, più altro 5%, 243.000 dollari, più altro 5%. L'immobile, dopo i 5 anni, avrà un valore, se, ripeto, è solo del 5%, di 255.000 dollari. Perdonatemi, abbiamo già messo da parte 120.000 dollari di affitti? Sì, perfetto, ok. E allora, i 55.000 dollari, se li dividiamo, diviso i 5 anni, capite che noi abbiamo percepito altri 11.000 dollari quando io parlo di un valore eh, eh, percepito ma non reale cioè non mettete in tasca perché comunque il vostro immobile continua ad aumentare di valore ogni anno io è come se ho guadagnato non 24.000 dollari che sono quelli che io percepisco e metto in tasca quando andrò a togliere ehm, le spese ma avrò percepito i 24.000 dollari più gli 11.000 del valore dell'immobile perché l'immobile è mio valore reale Valore nominale, il guadagno c'è non solo con gli affitti ma anche con l'aumento del capital gain. e Non mi stancherò mai di dirlo, i soldi se li vorrai investire non li devi inviare a nessuno, nemmeno a noi, li invierai al title company che è la persona responsabile dell'immobile che noi selezioniamo. Ciao, alla prossima!